Ciao ragazzi, oggi video wow, iscrivetevi like su questo nuovo gioco del playstation plus eh, che si chiama Spongebob Squarepants, mm. eh, Battle for Bikini Bottom Spongebob Rehydrated, non so cosa vuol dire, però è di Spongebob e quindi è bello. Benvenuti a Bikini Bottom, un'oasi sottomarina assolutamente pacifica. Oggi diventerà uno scenario di terrore, in cui il nostro piccolo amico giallo avrà un ruolo da assoluto protagonista. Oggi è il grande giorno, sì! Sono riuscito ad escogitare un piano geniale per rubare finalmente la ricetta del Krabby Patty! E se questo comporterà la distruzione di Bikini Bottom, beh, pazienza! <ride> Con il mio nuovissimo duplicato Tron 3000 clonerò un esercito di robot pronto a seminare caos e distruzione a mio piacimento! Ricontrolliamo la lista un'ultima volta. Allora, al numero uno... Plankton è un genio? Risposta sì, ok, ho controllato tutto. Attivazione! Benvenuto, mio obbediente esercito di robot! Fermi tutti, voglio scattare una foto, ricordo! Oh! Ehi, ehi là! Cosa state facendo? Oh no, no, no! Aspettate, fermi! Sono il vostro padrone! Vi ho creato! No, no! Il mio servizio vuole! Yeah! Un'altra giornata perfetta per giocare con cavalli e robot! Già, anche se io continuo a confondere i robot con i cavalli! Non sarebbe fantastico giocare con dei veri robot, Patrick? Il mio lo chiamerei Robot Junior... o Zorlon... o forse Frank? Sì! Questi robot finti sono troppo noiosi! Ehi, che ne diresti se mettessimo i robot qui dentro? Oh, sei forse uscito di guscio! <ride> Questa è una conchiglia speciale! È la mia conchiglia magica dei desideri! Wow, fantastico, Patrick! Per cui ora infiliamo il robot giocattolo qui dentro Ok Poi dobbiamo dire la formula magica e scuotere la conchiglia per bene Ok Poi andiamo a dormire e domattina avremo dei veri robot con cui giocare Però Patrick non avremmo dovuto dire la formula magica prima L'hai già detta?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 Allora Patrick, dichiaro con certezza che domani sarà il giorno migliore di sempre. Notte Spongebob! Notte Patrick! Il mattino seguente. Giochiamo con i robot, giochiamo con i robot, giochiamo con i robot, giochiamo con i robot. Wow! Oh, Gary, sei stato tu. È stato così veloce che non ho capito cosa c'era scritto dietro Gary. Sì Gary, ci siamo cacciati in un bel pasticcio. Dovrò imparare molte cose se voglio riportare tutto come era prima. Non ho capito cosa c'era scritto lì dietro, ma ho capito la tuo bikini botto. Ho capito solo quello. Dovrò imparare molte cose. Sì, se, se voglio riportare tutto a come era prima. Mau. Yeah. Magnifica idea! I cartelli mi daranno dei preziosi suggerimenti! Oh, ma come si leggono i cartelli? Wow! Ah, ok! Basta premere questo tasto per leggere i cartelli! Wow! Se voglio parlarti di nuovo, devo avvicinarmi a te e premere questo tasto! Ora è meglio che vada, Gary! Temo che sarà una giornata molto lunga! un progetto patetica ripostiglio guarda lì quanto fiero mi farei uno spuntino ma non c'è tempo un biglietto di mister che il suo stesso odore. Oilà, SpongeBob, in quanto membro fedele della ciurma del Krusty Krab sei stato promosso a capo raccoglitore di oggetti scintillanti. Wow! Una promozione! Hai capito bene, una promozione. Le tue nuove mansioni prevedono di raccogliere tutti gli oggetti scintillanti lasciati dai robot e portarli al sottoscritto, quindi smettila di sguazzare in giro e datti le fare. Lasciati dai robot e portali al sottoscritto. Quindi smettilo di... <susurra> È troppo bello! Non posso prenderlo! Eh. Eh. Eh. Avevo già capito da solo. Per arrivare ancora più in alto mi ricordo che Spongebob Ho un solo una volta per salto. Qui dentro tengo tutti i miei vecchi fumetti! tutti i miei vecchi fumetti! Qui dentro tengo tutti i miei vecchi Per usare le bollicine rotanti posso... Spongebob può usare le bollicine rotanti per spaccare le tiki O premere pulsanti sulle pareti, anche per distruggere gran parte dei robot Spongebob può usare le bollicine rotanti in aria per colpire gli oggetti che si trovano più in alto. Adoro scartare i regali! Ah. Qui dentro tengo tutti i miei vecchi fumetti! Guarda ah. quanto è sotto colpito! cerchio in aria e spongebob userà il rimbalzo bolla la rimbalzo bolla è utilizzata per distruggere le ticchi e robot che si trovano sotto spongebob e anche per, per, per premere i pulsanti per terra spongebob può usare la rimbalzo bolla solo quando in aria ok Prendi triangolo quando Spongebob non è in area per usare lo schianto bolla. Lo schianto bolla può distruggere le ticchi e i robot o premere i pulsanti che si trovano sopra Spongebob. Quando vedi que questa icona Spongebob può mettersi in quella posizione e fare uno schianto bolla per distruggere le ticchi sopra una posizione e fare lo spongebob. Per vedere il progressi di Spongebob in ogni livello del gioco, premi Option. Quando la partita è in pausa, usa L per selezionare il livello. Dopo aver selezionato il livello, premi X per visualizzare i dettagli una volta visualizzati. Muovi L a destra o a sinistra per avere un suggerimento su ogni spatola d'oro. Spongebob conosce premendo X, mentre è selezionato un suggerimento sulla spatola d'oro. Spongebob può prendere un taxi e raggiungere direttamente la zona della spatola da qualsiasi punto del gioco. Wow! Se un saltino sul mio vecchio letto. una spatola d'oro. Le spatole d'oro servono per sbloccare nuove zone di Tim Bottom. SpongeBob dovrà ottenere molte spatole d'oro per scoprire da dove vengono i robot distruttori e svelare la minaccia. Oggi spatole. Non senso... Oh! Non c'è niente di meglio dei rumori del proprio quartiere! Vattene Spongebob! Stai inquinando il mio spazio di riflessione! Vuoi ancora rubare la ricetta del Krabby Patty, eh, Plankton? Non la passerai liscia! Ho pesci più grossi da friggere! Devo capire come buttare fuori quei robot dal mio chambucket! Da dove sono sbucati? Da dove? Mm, non lo so, ma io non c'entro! Poco ma sicuro! Sono apparsi dal nulla e hanno iniziato a insultarmi e a lanciare le cose dappertutto! Mi hanno addirittura piegato tutti i cucchiai! Li adoravo come se fossero i miei figli! È terribile! Oh! Mi aiuterai a fermarli prima che pieghino tutte le forchette! Le forchette? No! Certo che ti aiuterò! Però aspetta, in realtà sto già cercando un sacco di spatole d'oro! Spatole d'oro, eh? SpongeBob, aiutami a riavere il bucket e ti darò una montagna di spatole d'oro! Povero illuso! Affare fatto! Dove si va per il ciambucket? Dove si va? Allora, lascia la città, lascia solo le cose per la medusa. E eh, vabbè. Ehi, Spongebob! Passiamo da queste parti per darti una mano bolla! Sono spaventato, non l'ho visto. Amico bolla! Devi imparare qualche nuova mossa con le bolle se vuoi avere una minima possibilità di raggiungere la nona dimensione e sconfiggere il gigantesco uomo scimmia. Però io... Uh, prima dovrei capire come liberarmi di tutti quei robot. Ah, sì, scusa. Sono stato nella bottiglia del sapone troppo a lungo. Dicevamo? Um, qualcosa sulle mosse con le bolle. Giusto! Premi questo tasto per spiccare il volo e usare il potere delle bolle per sconfiggere qualsiasi cosa si trovi proprio sopra di te! Provaci! Adoro scartare i regali! SpongeBob! Questa brutta faccenda del robot sta facendo colare a picco gli affari del Krusty Krab. Niente più soldi! Niente più Krusty Krab E niente più patatine da friggere per te! <ride> niente più patatine... Da friggere! Ma dato che sei uno sciocco credulone, ti darò una mano! Ovviamente ricavandoci un piccolo margine di guadagno! Ho delle spatole d'oro! Che sono disposto a scambiare con un po' di quegli oggetti scintillanti! Il tuo forziere è un po' troppo leggero, ragazzo. Credi che abbia catrame al posto del cervello? Qui non faccio mica beneficenza. Torna quando avrai abbastanza oggetti scintillanti da scambiare. Patrick, bel calzino! Quale calzino? Quello accanto a te. Oh, quello! Ma se quello l'hai perso, dove sono tutti gli altri tuoi calzini? Sono ancora più persi! Gli robot sono passati di qua e mi hanno rubato tutta la collezione di calzini! Mi daresti una mano a ritrovarli? Certo, Patrick, non sarei il tuo migliore amico? Ok. Allora, per ogni dieci calzini che mi riporterai, ti darò una spazzola d'oro. Vuoi dire una spatola? Quella. Oh, Patrick sarà... Hai trovato i miei dieci calzini? Non ancora. Oh, loro hanno trovato te...